Tutti in sella per la ventesima Coppa Città di Castiglion Fiorentino, la gara ciclistica Elite Dunder 23, una manifestazione sportiva di respiro internazionale. È un appuntamento fisso da oltre 20 anni e che eh, quest'anno vede tante squadre, sia nazionali che internazionali, partecipare. La manifestazione andrà a arricchire gli eventi sportivi del Maggio Castiglionese. Colorano un Maggio Castiglionese già abbastanza nutrito di attività e di eventi, ma il secondo fine settimana di maggio tradizionalmente è proprio quello dedicato al mondo sportivo delle due ruote. La gara partirà sabato 6 maggio alle 12.50 da Porta Fiorentina, toccherà diversi punti del territorio castiglionese per un totale di 4 giri ed oltre 25 chilometri. È una gara molto importante perché quest'anno ha trovato nel calendario una di quelle... Eh, date importanti, ci sono 200, già 200 iscritti con squadre di altissimo livello, se lo merita la gara e quindi sicuramente verrà fuori una di quelle gare importanti, combattute. E poi qui in questo scenario che è sempre bellissimo e quindi siamo molto contenti. Domenica 21 maggio, infine, in scena nella frazione di Brolio la gara ciclistica juniores organizzata dal fans club Daniele Bennati. È Una gara molto bella, molto importante, quest'anno con un tratto di sterrato inedito perché lo scorso anno aveva vinto tra l'altro un giovane molto interessante, Raccagni, che quest'anno poche, poche settimane fa l'ho convocato per, per il Giro di Calabria, quindi... Bene, eh, c'è bisogno di, di queste manifestazioni anche perché i giovani sono il futuro e visto che non passiamo un periodo felicissimo eh, queste manifestazioni sono molto importanti, poi insomma Marino Amadori è più esperto rispetto al sottoscritto per quanto riguarda la categoria del 23, so che ci sarà e quindi eh, bene così.